Lasciamole, lasciamole. Buonasera a tutti e ben trovati. Questo è l'ultimo appuntamento di una lunga e impegnativa giornata. Io sono Cristian Elia, sono un giornalista, sono il condirettore di YouTube Mag, ed era un po' una giornata pensata per. Ehm, riflettere per stimolare una crescita e per comunicare e raccontare alla città un progetto che è nato due anni fa, un progetto che si chiama Journalist in Residence Milan, che nasce nel 2020, in un periodo infausto per il nostro paese ma per tutti quanti, però siamo riusciti a resistere alla alla pandemia e oggi celebriamo dal nostro punto di vista la realizzazione di sei residenze protette per giornalisti a rischio. Eh, abbiamo lavorato stamattina con il coordinamento di Dimitri Bettoni eh, a un toolkit per le residenze protette per giornalisti che diventerà uno strumento che speriamo utile per noi ma soprattutto da condividere. Abbiamo lavorato oggi pomeriggio raccontando una serie di stakeholders della città, quali sono le caratteristiche di questo progetto, che vi potremo raccontare stasera con alcuni colleghi e due dei beneficiari di questo progetto, ma eh, prima ringraziamo la Fondazione Feltrinelli che ci ha eh, ospitati per questa giornata, ascoltando un videomessaggio, un saluto del direttore della Fondazione Tarantino. Sì. Qualche... Eh, di non ascoltarvi e di non partecipare attivamente, ma eh, abbiamo voluto fortemente questa iniziativa e questa giornata presso i nostri eh, uffici, presso le nostre sale. Per noi è assolutamente fondamentale ascoltarvi, eh, accogliere le vostre istanze, comprendere cosa sta accadendo nel mondo e fare di questa fondazione e di questa città la casa, la casa dell'elaborazione rispetto a quelli che sono dei temi che stanno a fondamento della nostra Costituzione, libertà di stampa, libertà di opinione, libertà delle idee, soprattutto eh, quanto questo ha un'efficacia sostanziale nel concetto di democrazia. Questa fondazione si sta occupando proprio della crisi della democrazia e della comprensione del valore della democrazia, che voi tutti eh, corroborate, rinforzate, e aggiornate quotidianamente con il vostro lavoro e quindi è nostro compito appunto ascoltarvi, ospitarvi e comprendere come al fondamento di questo uh, dibattito e di questo interrogativo ha senso ancora la democrazia e che ruolo ha nella democrazia e la libertà di stampa di opinione. Ebbene, su questo lavorare assieme. Questo, Uh, ho l'auspicio che avvenga nei prossimi anni, grazie a tutti gli organizzatori di questa giornata e a tutti i giornalisti che con coraggio e determinazione credono nel proprio lavoro, pur essendo discriminati e pur avendo la vita difficile, lo portano avanti quotidianamente, anche in Italia. Quindi sicuramente è importante ascoltare cosa avviene nel mondo, ascoltare cosa avviene nel nostro paese e fare di questa fondazione con il vostro permesso e con la vostra collaborazione, e di questa città, la casa, di tutti coloro che operano per il bene della nostra democrazia, grazie alle idee, grazie alla stampa, grazie al lavoro giornalistico. Buon lavoro a tutti per questa giornata di Fondazione Petrinelli. E davvero grazie alla fondazione che ci, ha, che ci ha accolti, che ci ha ospitati e che speriamo possa essere parte di quel consorzio che si va a creare per proseguire questo progetto, ma... Su questo magari eh, vi darò qualche informazione più dopo, però eh, mi attacco direttamente alle parole del direttore Tarantino. Una delle idee è che queste residenze avvengono a Milano non a caso, perché Milano per la sua storia, Milano per il suo tessuto socioculturale, per il suo tessuto civile, eh, è, è, non è un luogo casuale, non è uno spazio come un altro. È, sono veramente eh, contento di chiamare sul palco e di ringraziare l'assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Alberto Bertolè, perché, come vi racconterà l'assessore stesso, questo progetto si parla con un progetto ancora più grande che riguarda la città di Milano e la sua storia di accoglienza e solidarietà. Grazie, buonasera a tutte e tutti, grazie per, per l'invito. Io partirei da, una, da qualche passo indietro, da un'immagine che a me è sempre molto colpito, che è l'immagine del sindaco come amministratore di condominio, non so se ve la ricordate come, come espressione. Perché parto da qui? Perché ovviamente quella è un'immagine forte, estrema, che però racconta una tentazione, un rischio che è quello di confinare il lavoro amministrativo di chi opera in una città nell'ambito ristretto del, delle proprie competenze e non è una cosa banale perché ogni volta che in Consiglio Comunale, in un dibattito pubblico cittadino eh, in comune, si entra al mondo in qualche modo, si parla di questioni che vadano al di là delle competenze amministrative, lo può testimoniare Francesca Cucchiara, che è il Consiglio Comunale che da un anno partecipa al lavoro del Consiglio, lo sa bene ecco ogni volta che il mondo entra nel dibattito del Consiglio Comunale c'è sempre qualcuno che dice ma cosa c'entra col Consiglio Comunale dobbiamo occuparci d'altro noi ci dobbiamo occupare dei mezzi pubblici del trasporto, dei servizi, delle scuole non dobbiamo occuparci dei diritti non riguardano la città non dobbiamo occuparci della guerra non dobbiamo occuparci della pace queste cose che sono in qualche modo una fuga eh, magari a volte ideologica, politica eh, dalle miserie e le difficoltà del presente eh, questo è un rischio molto forte allora noi evidentemente in questi anni abbiamo cercato di prendere il più possibile le distanze da questo rischio e dall'idea che chi amministra una città debba eh, auto relegarsi al ruolo di amministratore di condominio e far funzionare bene le cose e i servizi della città c'è anche quella dimensione, ci mancherebbe altro ma noi dobbiamo assolutamente interrogarci e lavorare eh, e non è scontato Capire il registro giusto per farlo: sul ruolo che le grandi città, anche le piccole città, ma io parlo per gli anni delle grandi città devono esercitare nel dibattito pubblico e nel lavoro anche di rete tra tante città per portare tra le loro responsabilità e compiti anche il tema della difesa dei diritti, dei diritti in senso ampio. Milano spesso si racconta, viene raccontata come capitale dei diritti. I diritti civili, i diritti sociali ma credo che sia anche importante declinare questo ruolo proprio nel senso dell'impegno rispetto a quello che accade nel mondo perché in un momento in cui eh, il populismo e un certo tipo di dibattito pubblico come in qualche modo ha ricordato anche Tarantino eh, mette in dubbio alcuni obiettivi che abbiamo raggiunto dal punto di vista eh, della democrazia io penso che le città, per le dinamiche particolari del consenso e per, per la differenza che si sta accentuando tra le città e, e il resto del paese in tante realtà del mondo, io penso che le città debbano eh, interrogarsi ancora di più su quale ruolo devono esercitare proprio per difendere la democrazia, che stiamo vedendo in questi anni quanto mai non debba essere considerato qualcosa di raggiunto una volta per sempre, di scontato. E, confesso una cosa, se dieci anni fa qualcuno mi avesse detto la democrazia è un bene da difendere, l'avrei considerata in buona parte un'espressione retorica condivisibile, ma tutto sommato retorica, un pericolo remoto. No? Anno dopo anno penso che tutti noi ci stiamo abituando all'idea che quell'espressione non ha nulla di remoto. La democrazia. Quanto mai oggi, non solo nel nostro Paese, ma a livello globale, vediamo quanto è un bene da difendere ed è un obiettivo da perseguire ogni giorno e ovviamente uno dei capisaldi della democrazia, come la nostra Costituzione prevede, è la difesa dei diritti, di cui si parlava. E i diritti umani riguardano molto da vicino a noi. Del resto sarebbe mio per pensare che difendere i diritti umani significa eh, occuparsi di cose che avvengono da altre parti difendere i diritti umani significa anche occuparsi di come e quanto quello che accade nel mondo impatta sui nostri territori. Milano è una città a da questo punto di vista, quindi eh, i flussi migratori, quello che avviene nella nostra città, ci richiama al nostro essere nel mondo e non poterci isolare da ciò che avviene nel mondo. Quindi, mi sembra questo una, una bella, un bel contesto, una bella condizione in cui portare qualche riflessione. Aggiungo un elemento, eh, voi in questa giornata avete parlato non solo dei di difendere i diritti umani ma anche di difendere chi difende i diritti umani e la rete del città rifugio nasce da quest'idea e proprio recentemente in consiglio comunale proprio su iniziativa di Francesca ed altri consiglieri abbiamo discusso di questo è stata trovata una mozione che dà un indirizzo politico forte al comunale, alla giunta del consiglio comunale di eh, entrare anche noi come città dentro la rete del città rifugio e fare la nostra parte Ovviamente lo facciamo sapendo che partiamo da un tessuto sociale nella nostra città molto ricco, perché sono tante le realtà di chi si impegna. Da questo punto di vista la città farà alcuni passi avanti nella direzione anche di collaborare con le reti che sono nate in questi anni per fare la nostra parte, lavorare insieme. Quindi mi sembra una bella occasione in questa fase così complicata di assumersi una responsabilità e dare un segnale forte. Eh, ne va dell'identità stessa delle città. Svolgere fino in fondo la propria funzione al di là di quel compito che qualche sindaco fa ci aveva a cui voleva delegarci, quello di amministrare bene un condominio. Abbiamo una sfida molto più ampia, grazie per sollecitarci da questo punto di vista. E ovviamente, un saluto a tutte e a tutti. Grazie, grazie davvero all'assessore Bertolè per questa. Ehm, dichiarazione d'ascolto che per noi era un po' lo scopo di tutti questi due anni di progetto e di questa giornata di lavoro e ci tengo a ringraziare tanto anche la consigliera comunale Francesca Cucchiara che ha partecipato anche ai lavori oggi pomeriggio e Alessandro Cesqui che è stato sempre in ascolto rispetto a, ai temi del nostro, del nostro lavoro e di questo progetto ehm, prima di arrivare agli ospiti presenti ne Salutiamo uno assente e, e ascoltiamo anche il suo di saluto, Beppe Giulietti, il presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, uno degli stakeholder, dei nostri interlocutori, nel, in, quella, uh, in quel processo che porta questa, questa iniziativa di giornalisti in Residence a uscire da un progetto europeo finanziato per cui slegato dalla città ma che si radica sempre di più sia sul territorio di Milano, come abbiamo ascoltato, sia nell'ambito più generale delle città protettrici dei difensori dei diritti, anche a livello nazionale rispetto alla nostra categoria. Oggi ha partecipato ai lavori d'ordine giornalistico, con un impegno eh, molto interessante. E, eh, e Quindi chiamo sul palco Danilo De Biasio che... Il Festival dei diritti umani è una delle bellissime realtà di questa città, ormai consolidato Festival dell'attenzione dell ai difensori e ai diritti umani. Una delle realtà con le quali abbiamo parlato fin dall'inizio che sicuramente ci teniamo ad avere con noi nel resto del cammino. Grazie. Uh, vabbè, allora metto la giacchetta di. <ride> Beppe Giulietti, che non ha potuto partecipare ai lavori, lui mi ha detto di dirvi solo questo, soprattutto poi agli ospiti, non andare lì a dare la pacca sulle spalle e basta, no? dire ok, a posto, poi scendi e, e te ne vai, ma vai a dire che eh, ci impegniamo, o perlomeno il, il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, cioè del sindacato dei giornalisti, si impegna quanto prima, quando sarà possibile, lo stabiliremo assieme, fare un incontro proprio per ragionare su queste cose perché come diceva anche l'assessore Bertone, come ho sentito dire poi da diversi interventi, appunto non è sufficiente dire ok siamo dalla vostra parte, ma ci sono una serie di implicazioni tecniche, logistiche mi verrebbe da dire, giuridiche che sono effettivamente come dire, la difficoltà ma che si possono tranquillamente superare, spero che lo diremo oggi eh, l'ultima cosa prima di Via e lasciare la parola a voi. Spero che non succeda quello che è successo a un, dei vostri colleghi, anzi a un vostro collega che mh, credo intorno al 1931 ma non sono sicurissimo su questo tema, eh, anche lui cercò rifugio in qualche modo a Milano, la lapide è esattamente qui davanti a voi se volete andarla a vedere, è proprio davanti a voi, eh, questo signore si chiamava Ho e fece lo, il lavapiatti proprio alla Pesa, che è il ristorante qui vicino. C'è una lapide che lo ricorda, spero che voi continuate a fare invece il giornalisti. <ride> grazie, grazie Danilo. Eh. Adesso, eh, prima di presentarvi soprattutto i nostri ospiti e di cominciare ad ascoltarli, volevo giusto ricostruirvi un po' la storia di questo progetto nulla sarebbe stato possibile senza Osservatorio Balcani, Caucaso, eh, Trans-Europa e il Centro per la Cooperazione. Eh, perché? Perché quando noi che siamo un, un magazine informale, nel senso che siamo una rete di giornalisti freelance che cerca di tenere viva una certa idea di giornalismo indipendente, condividevamo questa... Preoccupazione che ci veniva soprattutto dal nostro lavoro sul campo, quindi una serie di colleghi, di fixer, chiamati fixer, ma che sono molto più bravi di noi, spesso e volentieri. Eh, noi andavamo via e in tanti contesti questi colleghi e questi colleghi restavano in situazioni di reale pericolo. Più avevano lavorato bene, più rischiavano anche la vita. E questa è una cosa che chi come me ha fatto per tanti anni. Medio Oriente e Balcani continua a farlo, è una cosa che ti porti tante volte via con un senso di colpa profondo perché sai che hai lavorato con persone bravissime, solo che tu puoi andare via, loro no. Eh, Quest'idea l'ho avuta in testa per tanto tempo ma senza osservatori Balcani non sarei mai riuscito a realizzarla e dopo due anni dico grazie a Chiara Sigere che con me ha condiviso i momenti belli, quelli brutti, le difficoltà, eh, Ripeto, immaginate cominciare un progetto in pieno lockdown a Milano, insomma, già giusto per capire, eh, ma ce l'abbiamo fatta e davvero colgo l'occasione anche pubblica per ringraziarla di tutto quello che ha fatto insieme a tutto il centro, ovviamente Osservatorio. E ci siamo, eh, grazie a Osservatorio, quest'idea è diventata un progetto ed è diventato un progetto che è stato reso possibile dallo European Center for Press e Media Freedom, oggi stasera rappresentato da Lina. Ehm, loro hanno si e sono molto bravi e noi abbiamo solo da imparare dal loro modo di organizzare le residenze protette per giornalisti nell'ambito di questo progetto europeo che è il Media Freedom Rapid Response. Un progetto importantissimo, un progetto che permette dei collocamenti rapidi perché tante volte c'è bisogno di agire in fretta rispetto a un collega minacciato. Quello che noi ci auguriamo che questo processo porti avanti oltre il progetto europeo è quello di creare una stabilità, di creare un rapporto con le istituzioni, di creare un rapporto con la città, ma anche di sbloccare una serie di limiti burocratici che tante volte si incontrano nell'aiutare qualcuno che ha bisogno da Istanbul di arrivare in Italia magari in tempi veloci. Eh, questo è un po' il cammino, questa è un po' l'idea da cui siamo partiti, ma volevamo farlo avendo realizzato qualcosa, non, non prima e quindi dopo sei residenze protette realizzate a Milano pensiamo di aver acquisito anche noi dei nostri errori una serie di eh, esperienze che potranno essere utili per migliorare questo programma sempre di più, grazie alla rete straordinaria di questa città e in particolare e chiudo con i ringraziamenti, ne cito due il professor Guido Veronese della Bicocca che è stato il supporto psicologico per tutti i nostri Beneficiari ed è una persona oltre che un grande professionista, è stato da subito parte di questa idea, di, questa, di questo sistema di aiuto attivo e non di aiuto passivo per, per i nostri colleghi. E Luce Bonzano, avvocata dell'Asgi, che ci ha aiutato tantissimo dal punto di vista delle diatribe burocratiche sui beneficiari. Ma come vedete, sono in ottima compagnia con quattro grandi due colleghe e due colleghi che vi vado a presentare. Parto, parto da questa parte per arrivare poi a, ai nostri primi beneficiari. Abbiamo Laura Silvia Battaglia, bravissima collega, eh, bravissima docente di giornalismo, per cui le siamo grati perché forma anche eh, bravi giornalisti del futuro. Lorenzo Cagnoni, condirettore di IRPI, che eh, non a mio parere, ma è sicuramente il miglior centro di giornalismo investigativo italiano, e i primi due beneficiari del nostro programma, Nancy Porsia, giornalista e ricercatrice indipendente, e Khalifa Avocais, collega libico, eh, ormai da un po' in Italia, ma che ha fatto un grandissimo lavoro in questi anni, che lui stesso potrà in qualche modo raccontarvi. Io partirei proprio da voi, partirei da voi perché siete stati un po' le cavie, siete stati un po' le cavie, e alla fine è, è, è probabile che più quello che noi abbiamo imparato dai vostri appunti e dalle vostre osservazioni che non il contrario ma ehm, è stato bellissimo condividere con due persone che stimo enormemente quella, quella prima fase tortuosa, complicata ma è stato comunque l'inizio di questo percorso partirei da Nancy perché eh, su Nancy c'è stata la prima riflessione veramente profonda no? quando pensiamo a situazioni molto lontane da noi di rischio, di minaccia, di pericolo invece una collega italiana, in quella fase, viveva un, un periodo assolutamente non facile. Perché? Perché faccio la presenza Salve a tutti e tutti, grazie a sì. Chico ehm, per, come dire, per aver, averne spitata ehm, nel corso della Residenza Protetta nel, tra il 2020 e il 2021. Era a cavallo. A cavallo e per avermi invitata questa sera. Dunque, alcune riflessioni in ordine spasso su che sta, quella che è stata per me la, la residenza eh, per giornalisti protetti qui a Milano. Con Chico ci conosciamo da tanti anni, c'è un rapporto di amicizia che sfocia nella stima professionale e viceversa. <ride> e come dire, la prima volta che mi parlo di questo progetto io ero... Mh, non sapevo bene se es potesse essere eh, in qualche modo un, uh, un progetto uh, che si potesse incastrare nella mia vita. Perché poi residenza vuol dire essere in un luogo, no? uh, spostarsi uh, fisicamente e uh, da un punto di vista logistico questo non è assolutamente facile, Io penso che sia il primo scoglio no? nel, nel, nel, nell'offerta, nella call e poi nella selezione dei candidati. Per me era una questione non, non facile da gestire, eh, la mia situazione eh, personale e professionale all'epoca era... Di, eh, come dire, ero una giornalista con, eh, cioè sotto un regime di protezione, nel senso che effettivamente c'era eh, eh, quella che viene tecnicamente chiamata vigilanza attiva a domicilio no? per via delle minacce di alcune minacce che avevo ricevuto da eh, alcuni esponenti della mafia libica, vedi eh, il famoso Bija, no? l'ufficiale uh, di guardia coste. Guardacoste, perché ehm, eh, per l'inchiesta che io avevo scritto sul suo coinvolgimento nel traffico di esseri umani. Le, le, le, le, in, le, le minacce risalivano all'anno prima, 2019. Io eh, nel 2019 già vivevo a Matera, eh, avevo da poco avuto un bimbo piccolo. Quindi, con il Chicco parliamo di questa possibilità. Ora, eh, Chico ha ben detto eh, è strano eh, dare protezione ad una collega comunque italiana, no? Con nazionale, sul territorio nazionale. È stata una questione molto spinosa che abbiamo dovuto affrontare con Chico. In realtà è stato più in itinere. Eh, ora, vi tralascio, i, i, vi risparmio i i dettagli perché comunque sono davvero tecnicismi, io comunque ho deciso di accettare eh, e di propormi per questa residenza per quale motivo, parlerò fuori dei lenti. Quando si è sotto minaccia, eh, non c'è niente di eh, eroico, si ha paura eh, per mille motivi, nel senso che non ci... Non, non, le, le, la paura, non la paura non è quella per se stessi, ma per come diceva Chicco, i fixer e tutto quel contesto che eh, ci ha portato no, all'inchiesta, alla denuncia. Nella fattispecie, eh, io comunque, il fixer, anche se non della storia dell'inchiesta che ho denunciato e per cui ho ricevuto le minacce però il, il, il fixer con cui ho lavorato per, più, per, per il tempo più prolungato in Libia me lo sono sposato, me lo sono portato a casa quindi io Questa ho vissuto, una ho vissuto la, la mia, una, nel mio personale, nel mio privato la condizione di dover, eh, di dover tutelare la famiglia eh, di mio marito in Libia quindi eh, avevo paura, non avevo paura per me, che ero in Italia, avevo paura per la famiglia del mio compagno in Libia e quindi eh, in Italia ero teoricamente protetta, no? teoricamente anche se io eh, sono sempre molto critica rispetto anche a, alla strumentalizzazione da parte della politica no? di questi mh, fenomeni da baraccone che poi vengono ad un certo punto... Eh, utilizzati come il mio caso, perché sono stata più volte sulle prime pagine di tutti i giornali, la giornalista intercettata per sei mesi dal governo, la giornalista sottoscorta. La verità è che c'è anche una buona strumentalizzazione da parte della politica, quindi non ho mai amato eh, essere in vetrina, ho detto delle cose a momento debito, perché comunque eh, avevo necessità di dirle, ma ho sempre centellinato la mia eh, esposizione su questo è quando eh, per forza di cose, nel mio caso, la sicurezza della eh, famiglia del mio compagno in Libia ehm, centellini, la tua esposizione mediatica, significa anche fare un passo indietro dal lavoro. No? Quindi questa residenza per, per me è, stato comunque, è stata comunque un'occasione, eh, in un momento in cui io ero, stavo lavorando su progetti lunghi, anche di avere un respiro da un punto di vista banalmente economico, quindi sono tanti gli aspetti di una residenza di questo tipo. È chiaro che su di me, cioè, su, io avevo una situazione particolare con una famiglia a Matera come un bimbo, quindi comunque avevo una casa da mantenere a Matera, nel senso non ho abbandonato baracche e burattini e sono venuta a San Milano. Avevo la mia famiglia a Matera e io ero qui. Però mi ha dato uno spazio ricreativo in cui in qualche modo mettere a fuoco dei delle, eh, delle, delle, de, de, diciamo, de, de progetti che mh, erano in cantiere, mi ha dato la possibilità di concentrarmi e questo è stato un valore aggiunto per me nel mio caso specifico eh, un'altra eh, cosa fondamentale del, della residenza un altro beneficio incredibile di questa residenza è stata la condivisione con il collega falifa infatti all'inizio chicco se ti ricordi la, la residenza era per un solo giornalista e insieme no, io ti parlai di Khalifa, tu dicevi ah, però il profilo è interessante, proviamo, proviamo a vedere se i fondi possono essere suddivisi per due, su due eh, giornalisti. E io e Khalifa abbiamo eh, fatto questa residenza in compresenza, nel senso che eravamo di rimpettai eh, ed è stato molto bello, no, eh, improvvisamente diventare. Non poi eravamo a Milano era in lockdown, quindi voglio dire, in pigiama tutto il giorno, cioè si è, dalla colazione fino alla cena alla sera. E, e, e niente, sì, è mancato in quel periodo, ovviamente non per forza di cose, la eh, socialità e la possibilità di networking, no? che in realtà dovrebbe essere uno dei valori aggiunti di una residenza giornalistica. Uh, io personalmente a Milano ho tanti colleghi, amici che stimo tanto, quindi avrei potuto uh, bellamente frequentarli uh, come dire, portare avanti i progetti, l'ho fatto solo con una Laura Silvia in battaglia, siamo finite a Berlino a raccontare la diaspora seriana in quel periodo uh, però come dire, al di là di, di, di, di me che già avevo una rete importante su Milano mi sarebbe piaciuto Uh, estendere questa rete a Khalifa non è stato possibile, perché, perché insomma, giustamente la gente aveva paura, tutti gli incontri erano contingentati, quindi non ho avuto la possibilità di presentare Khalifa ai colleghi che sono su Milano, ma questo non è dipeso dall'organizzazione se non da cause di forza maggiore. Eh, sì, direi mi fermo qui, però queste diciamo sono le, le, le e, e, e, e, e io credo che ognuno di noi abbia una storia mh, una sua storia assolutamente personale con tutte le sue specificità che sono non solo di carattere come dire, più prettamente giornalistico, politico di parte, ma sono anche proprio uh, personali no? decidere quanti mesi come prima o dopo un progetto di lavoro, perché comunque è una parentesi, no? Ed è, è, è molto complicato, io lo, ne parlai con Chico e glielo ho sì, è molto complicato inventarsi, arrivare alla formula giusta che possa funzionare, perché chiede ad una persona comunque di frizzarsi, no? Di, di, di congelarsi per un periodo ed essere su Milano. Però c'è sempre un prima o un dopo. Eh, forse forse mh, se me lo permetti chicco questo tipo di residenze eh, funzionerebbero più per eh, appunto, i colleghi che hanno bisogno di essere tirati fuori da situazioni di pericolo in maniera eh, istantanea no? Nessa, e, e no, magari con queste residenze e non è tanto congeniale la programmazione a lungo termine quanto invece il, la possibilità di avere un posto sempre eh, aperto no? eh, in cui accogliere. Passo la parola a Falifa, grazie. Ok, ok. So. Well, I would try not to uh, talk a lot. I would imagine that my editor is sitting here, and I won't repeat to myself, but she told me every time I write, okay, it's nice, but you need to cut it in half, so I'll do it now. <laughs> well, it was, uh, when you, um, especially for a Libyan, let's say, Libyan journalist slash journalist that's uh, uh, upon us, you leave, for a while under uh, specific uh, circumstances, so uh, what you um, identify with as a normal, what you tolerate, what you can withstand and go through, it's uh, become not the normal standard for everyone else, but this is in, in general for every uh, war reporter or uh, journalist. And then, uh, in my case at least, um, when uh, Nancy and Christian told me about it, I had to pause a little, like, do I really need it? Um, I don't know. You start to doubt that, you start to, and later when, when, when uh, you go uh, with the, um, you speak with people and you sit, you, have, you take a while, um, away from the stress and wars will know uh, you start to have the sense of what is normal should be for a person only then you start to have the anxiety at least for me before you keep yourself going and, and it was working fine I, I think and um, speaking of long stories which is something else I, I like to do um, when we talk about journalists um, this specific tribe in, uh, in, uh, in America, the Native Americans, they, they consider the frogs as sacred animals. Because when you go to the river, if there's something wrong with the river, the frogs are the first animals to die. So when the Native Americans start to see a corpse of frogs, they know there's something wrong with the river, it could be poison or something. This is why it was sort of, um, The canary for the mine workers, if the canary dies, that must be a gas leak of salt. And this is the same case for the journalists, I will not call them frogs, but let's say canaries, much better. <laughs> but when you start to see there's repression, there's a lot of uh, journalists from any countries died, abducted, missing. This is the first indicator that there's something very wrong is going on there. In, It's obvious, I mean, uh, all around. And yes, as I said, it was a privilege to spend this time and to understand that, uh, yes, maybe I need to, to have this process. Maybe this is normal. Maybe also to have the time to spend it with Nancy because when we were in Libya, it was very... Funny, she was always two steps ahead, like a ghost. Every time I go somewhere, they tell me, Ah, Nancy was here, she was doing an interview. Oh, okay. <laughs> Then something happened, I go, Oh, you just missed her. She was here, right here, exactly, talking to these people. It was for years, and finally we found time to sit down and talk here with you. So that was a plus, really. Um, yes, yeah, so as I said, um, All in all, for me, the experience was uh, um, something, not that I needed, but more that I didn't know that I needed, which is even more important, and um, as I said, I will try to cut it in half, so I will, I will, I will leave it at that. Thank you. Thank you. Nancy Carifa, no restituito eh, quello che è stato appunto il, una prima fase del progetto dove avevamo anche eh, Chiara lo sa bene perché lo abbiamo dovuto risolvere assieme avevamo anche un problema di voli internazionali per cui si poteva solo eh, ricollocare no, a livello territoriale i giornalisti dopo di loro abbiamo ospitato eh, sono eh, tre colleghi, due colleghe bielorusse, un collega bielorusso e eh, una collega da, dall'Ucraina. In quel senso devo dire che c'è stato quel passaggio che, che, segnalava, che segnalava Nancy, perché si tratta, come potete ben immaginare, eh, di tre colleghi che durante le eh, elezioni presidenziali bielorusse, di cui tutti avete più o meno contezza rispetto a quello che è accaduto. Hanno semplicemente fatto il loro lavoro, non erano, nessuno dei tre, peraltro, coinvolti politicamente in quello che stava accadendo. Hanno semplicemente raccontato le manifestazioni a Minsk, le, eh, i tentativi dell'opposizione di dimostrare i brogli elettorali eh, del regime di Lukashenko e, e per questo praticamente non possono più tornare a casa. Eh, eh, L'ultima collega, invece, si trova, lavorava in una zona proprio al confine e quindi, subito dopo l'invasione russa, ha, ha, è dovuta scappare. Eh, ecco da quel punto di vista eh, questa è il, eh, una possibilità le residenze e i collocamenti temporanei sono una possibilità non a caso si chiamano temporanei noi facciamo appunto no, questo progetto cerca di essere parte di un progetto più grande che guarda Milano città di e tendenzialmente il fatto che il ricollocamento di un difensore dei diritti umani di un giornalista che fa bene il suo lavoro eh, sia temporaneo ha un senso perché le persone hanno dato quella prova di attivismo, di saper fare bene il loro lavoro nella loro comunità. Quindi è sempre un, un dolore portarli via dalla loro comunità, ma a certe volte è necessario, magari temporaneamente. E, e l'idea con cui Nancy ha concluso il suo intervento è un po' quello spirito che anima il discorso che stiamo facendo in questa giornata, che stiamo proponendo al Comune di Milano, cioè quello di slegarci da una serie di parametri del progetto, al quale ovviamente siamo grati, perché se no non saremo qua, eh, che permetta una sorta di luogo sicuro, fisso, in questa città con la sua storia che permetta a queste persone, di, quando ne hanno necessità, di chiedere, di accedere a quel posto per continuare a fare il loro lavoro, che è quella cosa principale, no? non eh, il caso Occivillo che, che citava Danilo De Degliasso, perché continuare a fare il loro lavoro per noi è, è parte fondamentale di questo progetto, cioè, ti, ti aiuto nella misura in cui tu continui a fare il giornalista, no? non, non sei un rifugiato in quel senso tecnico. Eh, ovviamente non è facile, eh, è, è una delle parti che puntiamo a implementare, però la, la cosa bella che purtroppo Cari Nessi non hanno avuto e che invece per fortuna i successivi quattro sì, c'è stato appunto quello scambio, quella possibilità, in particolare in un caso di una collega bielorussa, di cominciare anche una collaborazione con i media italiani dall'estero, per cui eh, siamo contenti di questo, ma è ovvio che sono tutti dei passi no? verso una perfezione che non esiste, un optimum che non esiste, ma a cui sicuramente però dobbiamo puntare. E passo la parola: eh, perché ci tenevo tanto ad avere eh, Laura Silvia e Lorenzo stasera? Perché per la tipologia di giornalismo che fanno, di reportage e di inchiesta, eh, conoscono bene. I rischi di questo lavoro conoscono bene i rischi e quali vengono esposti i nostri colleghi, e quali abbiamo esposti ovviamente anche noi, perché non è che gli italiani siano eh, a riparo da, da ogni pericolo. Però mi piaceva molto eh, avere con loro questo dialogo sul tipo di giornalismo che si fa. Perché è ovvio che un giornalista a rischio è un giornalista che sta facendo bene il suo lavoro, o perché si muove in certi contesti o perché va a toccare certi temi e certi interessi. Quindi partendo da Laura Silvia. E, e arrivando a Lorenzo eh, ascolterei il loro tipo di giornalismo, la loro esperienza in questo senso su quanto possa essere utile questo genere di programma e poi anche il fatto che sono due persone che sono parti di network internazionali molto importanti di giornalismo, Frontline, Freelance Register, eh, Laura Silvia e tutta la network dei centri di giornalismo investigativo in cui Lorenzo è molto, molto attivo. Grazie, grazie Chico, buonasera, buonasera a tutti, è ovvio che sono molto contento di essere qui ma anche perché qui ci sono dei veramente grandi colleghi e degli amici che ho avuto il piacere di, con cui ho il piacere di condividere anche un pezzo di lockdown, diciamo. E, ecco, io vorrei dire in breve che cosa fa il Frontline, il Register, che ha sede a Londra e poi raccontarvi la storia di una persona che riassume eh, gli sforzi, ma riassume anche il senso, credo, di questo progetto che ho avuto la fortuna di conoscere. FFA, così non ci chiamiamo, diciamo, eh, io appartengo a questa organizzazione dal, dal 2012, eh, diciamo ci siamo costituiti, siamo circa un migliaio di eh, giornalisti di freelance che ci occupiamo soprattutto di conflitti in giro per il mondo, ci siamo costituiti in associazione eh, in modo strutturato subito dopo la, la morte dei due colleghi eh, in Libia. Quindi, diciamo, la Libia è un comune denominatore in queste vicende, nell'anno in cui si è formata dire, una, una generazione consistente come quantità di giornalisti che coprivamo le piazze, le manifestazioni, la, le rivoluzioni in questo mondo e, e, e l'obiettivo è quello di creare una comunità di persone che eh, lavorano in tutto il mondo ma che non siano delle monadi impazzite, ma che eh, nonostante il, il sistema, diciamo così, il, il modello di business internazionale tende anche a creare una grande competizione, possano sviluppare delle forme di relazione tra di loro di aiuto e un codice di condotta comune. Faccio un esempio banale per tutti. Eh, chi fa parte dell'associazione dell firma un codice di condotta in cui si dice se tu ti trovi in front line devi sapere dare eh, l'aiuto in pronto soccorso, cioè devi essere obbligatoriamente specializzato, eh, devi avere dei training obbligatori per i quali in mancanza di una persona che può portare l'aiuto sanitario, diciamo così, tu almeno sape fare le cose di base. Il nostro codice di condotta prevede che anche se la persona sta accanto a te, il tuo principale competitor nel lavoro, e anche se uno ti ha piantato i coltelli nella schiena, di fronte al pericolo, pericolo reale di morte, tu devi assolutamente pensare che la prima cosa importante è aiutare quella persona. Posi la telecamera e aiuti chi ha bisogno di te. Può essere un civile, può essere il collegato. Questo è una legge, diciamo così, che ci siamo imposti e, e che io trovo una cosa estremamente giusta perché, forse, anzi, non forse, ma per me, sicuramente prima di essere un occhio tra un giornalista, insomma, la qualità dell'essere umano è la prima cosa che si deve vedere, è una persona almeno, speriamo, in un mondo che non è così ideale, ma in cui ci sforziamo di arrivare a questo livello. E, facciamo diverse cose. Eh, una delle ultime cose che abbiamo fatto è stato organizzare. Tras i fondi il Frontline Club di Londra che è diciamo, la nostra casa madre eh, dei training per i giornalisti ucraini o per i giornalisti che si trovano in Ucraina, dei training di pronto soccorso, dei training diciamo, in cui abbiamo fornito anche quello che si chiama PPI. Quindi diciamo insomma tutte le cose che servono, gli elmetti o le altre cose del genere, ma soprattutto cercano di portare knowledge e esperienza e di scambiare queste cose tra di noi. Altro esempio se io ho un, insomma, un non so Protezione, eh, un giubbotto di mia proprietà. Io non lo tengo a casa se io non vado in Ucraina, ma lo do a un collega che ha bisogno perché in quel momento andrà a coprire questo. Quindi l'idea è sharing, sharing sostanzialmente. Su questa base, devo dire che l'anno di pandemia e l'anno attuale sono stati diciamo, una, una sfida per noi. Eh, si parlava prima, insomma, quando facevamo il, il, una riunione più riservata prima, eh, quanto sia stato centrale e importante il passaggio nello scorso anno con un numero molto elevato di giornalisti dell'Afghanistan che eh, hanno avuto bisogno di noi, hanno ancora bisogno di noi. Nell'arco di, posso portare esperienza, nell'arco di un, un mese o due non c'era giorno in più in cui io non firmassi delle lettere per aiutare queste persone a trovare, diciamo così, un collegamento per essere sfiltrata all'Afghanistan dove quello che noi facevamo era sostanzialmente indagare, tra virgolette, sul giornalista che chiedeva il nostro aiuto a capire se veramente era un giornalista, naturalmente, sulla base di, di questa rete, perché comunque questo va valutato, capire che tipo di giornalista fosse soprattutto capire il livello di pericolosità della sua situazione e quindi attraverso diciamo, questo riconoscimento della nostra comunità poi da lì eh, mettono in contatto con associazioni come CPJ, RSF e altre che potevano fornire lo strumento per sfiltrarle e poi ricollocarle altrove. È stato un lavoro immane ma un lavoro molto, eh, come dire, sul quale manteniamo anche una grande frustrazione, perché abbiamo ancora tante persone che sono rimaste dentro e ancora più persone che si sono ricollocate in Pakistan o altrove e che non riusciamo a far arrivare in Europa o in altri paesi, no? per cui alla fine, alla fine un po' di persone sono finite in Albania, altre in Brasile, insomma, chi, chi conosce questa storia sa che poi, insomma, non tutte queste ciambelle riescono col buco e sono persone che hanno reale necessità. E, e lì eh, vengo insomma, alla storia che voglio raccontare mh, e che ha a che vedere con questo progetto. E, mh, perché, stiamo parlando di Afghanistan, ma ci sono tante, tanti paesi nel mondo dove ci sono delle situazioni in cui il fatto di essere giornalista e di saper lavorare in un certo modo, cioè Porre un problema, porre una criticità, lamentare quel problema, e, esporre quella criticità significa fare un atto di lesa maestà nei confronti del potere. E, e questo perché in questi paesi sono delle leggi che conosciamo bene in Turchia, in Iraq, insomma adesso, abbiamo parlato anche prima a proposito dell'Iran, delle, delle leggi su cui oggi si fanno le condanne, e per cui chi lamenta no? di fatto sta sfidando il potere costituito, che poi, a se viene dall'investitura divina, significa sostanzialmente di fatto sfidare Dio. Ehm, L'Iraq è uno di questi paesi dove puoi essere condannato ma pesantemente, grazie tra virgolette le alla legge antiterrorismo. Per cui, se critico il sindaco della mia città perché si è dimenticato di mettere le strisce pedonali, eh, io sostanzialmente sto sfidando lo Stato e quindi sono un terrorista e quindi finisco eh, in gatta buia perché ho scritto questa cosa sul sito o sul giornale. E, mh, questa è una situazione che accomuna tantissimi giornalisti che in okay, tantissimi anni, non solo dai tempi di Saddam, ma negli anni successivi, io ho avuto la fortuna in questo, diciamo così, uh, ruolo mh, di freelance che però mh, gira anche in vari paesi e fa il formatore di formare circa 80 giornalisti iracheni eh, nell'anno 2015. E in quell'anno lì eh, una delle città dove ho avuto la di fare questi training è stata Karbala. Karbala è una città religiosa, corrisponde un po' alla Com Iraniana, è un posto dove si sente molto forte la presenza di potere, tutti i generi. E eh, in questa classe che era costituita praticamente tutta da uomini e da una sola donna, per cui mi sono anche dovuta conquistare un po' la fiducia di questi signori, c'era un ragazzo che subito spiccava rispetto agli altri, Io non so il suo nome ma non il suo cognome, si chiama Mahmud, eh, che già parlava, cioè ha imparato l'inglese andando online, insomma una persona molto di talento che si capiva subito che voleva assolutamente come dire, provarsi a, far, provare a fare il giornalista uh, come si deve, mm? cioè denunciare le cose, fare in un certo modo, e anche si vedeva se aveva un'ambizione, un talento particolare, anche una certa ambizione di uscire dalla realtà, di, di mostrare, eh, di saper fare quello che sapeva fare. E quindi cosa succede? Che dopo questo training, vabbè, noi rimaniamo eh, sono in contatto un po' con tutti, ma in particolar modo con lui, e nel 2019 quando iniziano eh, le, le proteste molto pesanti, insomma eh, 18-19 in Iraq, in tutte le città, succede anche a Karbala, e a Karbala eh, se succede quello che succede in Iran, cioè vai in piazza, la polizia speciale ti spara, i servizi segreti ti sparano, la maggior parte di questi servizi sono iraniani, e, e lui va ovviamente, fa quello che deve fare, arrivano i giornalisti stranieri, essendo uno bravissimo che parla l'inglese, fa il cosiddetto fixer, che è una parola che noi come FFR abbiamo abolito tra l'altro, diciamo il producer locale eh, di eh, una coppia di colleghi tedeschi ehm, di Dolce Melle. E raccontano le proteste a Karbala, raccontano anche come viene ucciso tra l'altro un poeta famosissimo della città. Come altri colleghi, che poi erano stati anche loro, gli allievi, dicevano essenzialmente delle, delle, cioè delle minacce di morte: gente che viene prelevata, che viene eh, insomma scuoiata sostanzialmente, appesa, scuoiata. Eh, per fargli capire che era meglio che finissero di fare quello che dovevano fare i giornalisti per tornare a casa così come sono Insomma, e eh, eh, succede che nessuno mai saprà se per motivi solo di security o anche per motivi di media perché poi sono delle piccole cose in queste storie molto interessanti qualcuno dice alle autorità di Karbala che Mahmoud è una spia occidentale, cioè degli americani perché lavora con i tedeschi quindi eh, inizia a ricevere minacce veramente serissime, ma serie serie, serie e quindi poi non lo sente, è una situazione difficile, insomma riesce a fuggire, tra l'altro si era appena sposato una bambina piccolissima, cioè di pochi sintesi. No, la, la moglie è incinta, quindi viaggia la moglie incinta e il primo posto che si può andare un pochino più sicuro è fuori dal paese, insomma va a finire in Turchia e questa persona ha fatto application per questo programma e questa persona è mai riuscita ad arrivare a Milano. E c'è stato uno sforzo eccezionale, io veramente avendo seguito questa storia a distanza, perché poi ovviamente lui eh, si confidava, tragedia, insomma, al telefono, la moglie poi incinta, poi è dovuto partorire in Istanbul, eccetera. E seguendo questa filiera, anche con una certa preoccupazione, mi sono resa conto, e questo è uno dei temi che. Sul quale penso che dovremmo continuare a lavorare, quanto sia incredibile il muro legato a ambasciate, uffici consolari, visti. Io posso parlare per le autorità italiane perché questo discorso vabbè, riguarda lui, ma potrei citare molte altre situazioni, perché abbiamo anche con un collega Eritreo ehm, eh, eh, che poi oggi è stato accolto dagli Stati Uniti ha una vita negli Stati Uniti. Eh, ma non è stato facile soprattutto mh, eh, misurarmi con questa cosa, col fatto che quando ci avevamo incontrati la prima volta con Mahmoud, eh, avevamo parlato di libertà di stampa, di libertà di espressione, della possibilità di fare il giornalismo eh, in modo sicuro, cioè in modo che il diritto di poter parlare, il diritto a denunciare è un diritto e il fatto che lui ci avesse creduto, incredibilmente, come ci hanno creduto tutti i nostri colleghi afghani che hanno lavorato con noi in Afghanistan o, diciamo così, eh, lontano da noi ma con questa idea e poi scontrarsi con questo muro di gomma, con questa fortezza Europa che gli ha fatto pensare che allora è vero che è tutto un'ipocrisia. Per me questo è stato purissimo da accettare, perché appunto è stato un mio alleo perché Capisco la sua difficoltà perché soggiorrisse anch'io, perché vorrei vederlo felice, perché gli voglio bene e perché ho sognato per un attimo di poterlo vedere, di poterlo andare a trovare come sono andata a trovare Nancy, come sono andata a trovare Khalifa e sapere che, che è al sicuro insieme alla sua giovane sia moglie e suo bambino, la sua bambina di un anno, invece questo non è mai accaduto. E sono sempre preoccupata perché Istanbul non è una città sicura e a parte la bomba di tanto, noi sappiamo benissimo ci sono dei sicari, la gente che va a uccidere afghani, che va uccidere iraniani, che va a uccidere eh, appunto, eh, siriani, che va a uccidere persone che sono scomode politicamente, è una gruviera dove tu non sai mai chi è il tuo vicino di casa, non sai mai chi è la persona che ti sta avvicinando e quindi ho delle naturali, credo, eh, giuste preoccupazioni. Quindi io spero, avendo raccontato la storia di Mahmoud, che... La l'acconto anche per restituire a chi non conosce questo programma, per farvi capire la difficoltà, anche la passione che ci hanno messo le persone che ci lavorano, eh, che questo è un punto grande sul quale dovremmo chiedere e eh, pretendere all'istituzione ascolto, degli strumenti maggiori di azione, eh, non solo per i giornalisti singoli, ma anche per i loro familiari, quando uno ha un bambino piccolo, direi che è fondamentale perché vai a rompere diciamo così, il cerchio vitale, eh, relazionale, primario di queste persone e, e che comunque un giornalista in più che è al sicuro è un pezzo di democrazia in più che è al sicuro. Buonasera, buonasera a tutti. Allora io cerco un po' di eh, prendere eh, da alcune parole chiave che sono uscite nella giornata di oggi e provare a metterle insieme con quella che è la mia esperienza e cercare di, di portare appunto eh, quella che è la, la, la testimonianza e l'impegno che avrà anche gli appi media e gli come organizzazione per cercare di fare in modo... Che questo network delle residenze sicure per giornalisti possa essere sempre più efficace sempre più e funzionare sempre meglio noi eh, come struttura eh, siamo nati eh, in un contesto che è un po particolare eh, perché è, è il contesto de, del giornalismo collaborativo ancora prima che il giornalismo d'inchiesta per me quello è un po' il tema principale, cioè eh, per noi eh, ci sono eh, modi, eh, diciamo solo, solo attraverso la collaborazione, solo attraverso la condivisione delle storie c'è cioè la possibilità davvero di portarle fuori, di farle pubblicare, di farle uscire, di avere risalto sufficiente e in ultima istanza anche di proteggere chi sono i giornalisti che ci stanno dietro. Eh, una eh, delle perversioni del mondo giornalistico eh, eh, attuale, quella di aver creato delle forme di competizione fra, fra freelance talmente esasperate, feroci, che ci si mette eh, in pericolo, addirittura si finge di essere in pericolo pur di avere dei riflettori su di sé e poter dire, ah, è grazie a me che sappiamo qualcosa. Ecco, io invece, cercando onestamente di eh, verificare quelli che sono i miei privilegi, eh, io sono in una città che ha questa storia, lavoro eh, da, da questa città, anche cercando di recarmi nei dei posti non esattamente facilissimi, ma questo eh, ci entro e ci esco. Eh, e eh, ho però la possibilità, con il mio lavoro e con i, le reti eh, dentro le quali sono inserito, di aiutare tantissima gente a, a portare fuori e a pubblicare le storie che ci ha per le mani. Eh, questa è eh, una delle grandi eh, forze che da un po' di tempo a questa parte vedo almeno una parte di, de, del mondo giornalistico che sta cercando eh, appunto di coltivare. Eh, Soprattutto nell'ambito del giornalismo d'inchiesta non esistono, eh, diciamo, tenutari unici delle storie. Invece, esistono invece reti che permettono a delle storie di compiersi, di essere portate alla maturazione e eh, finalmente ad essere restituite nel migliore dei modi possibili. Eh, il mio auspicio eh, per il futuro e per come eh, si svilupperà questo programma, è proprio quello, al di là del riuscire, come si è discusso anche oggi nel, nel panel pomeridiano, di cercare di rendere alcuni dei contenuti di chi, eh, eh, di chi ha la residenza temporanea disponibili per tutti e eh, appunto farli pubblicare, farli uscire, e anche cercare di costruire delle storie transnazionali insieme, sì, perché anche l'essere esfiltrato da un paese e finire da un'altra parte, come dire, ti permette di portare eh, delle competenze da un posto a un altro. Eh, tante di queste reti che sono nate eh, negli ultimi anni nascono eh, dalle ceneri, eh, in alcuni casi. Eh, di lavori di giornalisti che, eh, a cui non è più possibile portare avanti le proprie storie. Il caso che vi racconto è quello di Daphne Caruana Galizia, che era una giornalista maltese che è, è stata uccisa nell'ottobre eh, del 2017 con un'autobomba e eh, la, eh, la sua vicenda è... Eh, stata ispiratrice e, eh, di quello che oggi si chiama Forbidden Stories, che è un network di giornalisti basati in Francia che appunto porta avanti le storie di chi per un motivo o per un altro non può, più portarle, eh, non può portarle a conclusione. Ecco, la vicenda di Daphne è una vicenda che è molto significativa non solo perché è accaduto in un paese europeo, ma perché eh, è accaduto a una donna che è stata completamente lasciata sola da quel clima di competizione sfrenata e di, eh, ehm, e di odio feroce che arriva a diventare eh, non solo politico, ma in questo caso addirittura che ha portato un omicidio, che in un contesto minuscolo come quello mal maltese era particolarmente forte. Daphne aveva già subito degli attentati prima di essere stata uccisa, già c'erano state delle occasioni in cui la famiglia aveva cercato di eh, far pesare qual era la situazione di pericolo a cui erano esposti e nessuno li ha ascoltati perché è Malta e quindi chi si, chi, eh, chi si occupa di 450.000 persone in un'isola etter mediterraneo. Eh, e perché non sembrava possibile che in, uno, che in una situazione del genere ci fosse quel grado di pericolo. E eh, questa difficoltà di giudizio e difficoltà di leggere una situazione del genere è principalmente dovuta all'incapacità eh, anche dei colleghi maltesi di parlare con l'esterno, di confrontarsi con qualcun altro, di cercare di leggere una situazione che vivono in casa dallo specchio di quello che accade altrove. E Invece no, erano proprio auto-centrati sulla loro isoletta, senza, senza riuscire a capire le minacce a cui erano di fronte. E purtroppo, mentre stavamo lavorando sul Daphne Project, che è appunto una delle prime serie di inchieste che ha cercato di portare avanti il lavoro che aveva iniziato Daphne Caruana Galizia, è successa una situazione eh, simile a un collega, Jan Kuciak eh, e alla sua fidanzata, in Slovacchia. Altro paese piccolo, altro paese in cui ness che nessuno conosceva prima che succedesse una cosa del genere, che non faceva parte di reti internazionali, che non aveva alcuna possibilità di confrontarsi col mondo europeo col mondo del resto dell'Europa prima che accadesse una cosa del genere. Ecco, questo isolamento eh, ha fatto in modo che nascesse, eh, che queste persone diventassero così esposte di fronte al potere, perché non c'era nessuno che faceva da megafono alle storie che avevano per le mani. Eh, e eh, una, uno dei temi, eh, però, che si collega a queste due vicende eh, è eh, che... Mh, Purtroppo nella percezione di, di, di molti di noi il eh, fare il giornalista implica soprattutto, figurati se ci metti pure l'aggettivo investigativo, siamo proprio rovinati, eh, implica sia una missione, che è l'unica tua ragione di vita e non farai altro, eh, sia una, una, una certa dose di eroismo che poi quando ti ritrovi ad essere veramente esposto ai, ai pericoli, come diceva Nessi, l'unica reazione che si ha è paura, invece. Eh, comunque, dato che questa è la narrazione che portiamo avanti anche pubblicamente, eh, spesso in, eh, in, iniziative, in iniziative anche pubbliche in cui si, eh, appunto viene, il, il lavoro del giornalista viene investito di tutto questo, ecco, io penso invece che uno, uno degli scopi fondamentali dei giornalisti sia quello di produrre storie che hanno una rilevanza pubblica e che hanno un interesse pubblico e quindi creare un ecosistema che sia in grado di permettere alle persone di lavorare nelle migliori condizioni possibili, anche psicofisiche, sì. Uh, è uno dei motivi per cui uh, esiste uh, il tema delle residenze temporane uh, quello che hanno detto sia Califa che uh, Nancy mi ha uh, molto risuonato in testa uh, in termini sia di un tempo ricreativo che di prendere il respiro uh, di uh, pensare diversamente approcciare diversamente il proprio lavoro di, di staccarsi dalle storie che ti, che ti ossessionano Ecco, questi sono esercizi che, stando in una rete del genere e, e vedendo chi è davvero esposto al pericolo, poi uno dovrebbe cercare di eh, trasformare questo genere di cose in una pratica quotidiana, anche sul proprio di lavoro. Chiudo dicendo che eh, una delle, eh, delle cose che registro con più dispiacere stando all'interno di questi network, eh, è che eh, per quanto appunto ci si provi a, a, a relativizzare sempre, a cercare di eh, porre freno alle proprie manie, alle proprie ossessioni, confrontandosi con gli altri, eh, uno eh, sembra, sembra obbligatorio che qualunque giornalista particolarmente capace, particolarmente eh, presente in contesti internazionali debba andare in burnout, altrimenti non hai la, la controverifica di essere un bravo giornalista. Abbiamo. No, sei scarso, è, è come uno che non è stato querelato da chiunque o, da, eh, o, o, o non ha sette minacce di morte sul suo groppone, Ecco, eh, io vorrei invece riuscire a creare un, eh, a, a contribuire a creare un, appunto, un ecosistema, non mi viene una parola migliore, in cui eh, tutto ciò possa essere finalmente superato e si possa anche cercare di costruire un'immagine pubblica di quello che è il ruolo del giornalista un po' diversa e che vale per un giornalista che è sfiltrato da un paese in guerra e vale per tutti, per il network di persone che incontrerà e che cercheranno di imparare anche dalla sua storia. Grazie Lorenzo, uh, mia, mi attacco a una parola chiave che è detto, ecosistema. Ecco, a, a me piacerebbe proprio che questa giornata serva poi a noi eh, del gruppo originario del progetto, ma che mi auguro evolva e si allarghi, a tirare un po' le fila no? eh, di cosa serve perché questo progetto sia utile. No? E' questo è il punto. E secondo me abbiamo tirato fuori una serie di, di punti molto importanti. Innanzitutto, eh, eh, l'ultimo ringraziamento che devo fare è al mio compagno di viaggio Angelo Miotto che è cofondatore e condirettore di QCode Man con me e che per cui eh, il perché mi ha, mi ha, mi ha sostenuto nell'imbarcare QCode in tutto questo penso che se non era chiaro è molto chiaro eh, stasera nel senso che eh, personalmente vengo da una storia eh, per cui è troppa la gente che saluti andando via e lasciando mezzo mezzi guai perché non hai un modo per tirarla fuori da un lato Dall'altro perché io sono convinto che arrivare tardi, e poi, paradossalmente, come raccontava benissimo Lorenzo, glorificare dopo, no? Cioè Siani, grande giornalista italiano, è morto da precario senza contratto, no? cioè, eh, e poi dopo diventi un idolo. Eh, a noi piacerebbe che questo programma arrivasse ben prima della martirizzazione, perché qui di Martiri non ce n'è, nessuno, nessuno lo vuole diventare. Quello che noi siamo riusciti, grazie a questo programma, grazie al Media Freedom Rapid Response, grazie allo European Center, grazie Osservatorio è stato garantire un salario, che è una cosa, un aspetto molto importante, perché a seconda della mappa dei bisogni del beneficiario che emerge dopo l'application dalle interviste, come giusto che sia, c'è chi vuole continuare a lavorare, c'è chi vuole staccare la spina, c'è chi vuole semplicemente andare via dalla pressione che sta subendo, Torno adesso da due mesi di lavoro sul campo a Belgrado, una collega amica sia mia che di Lorenzo è in un momento di fortissima pressione per un'inchiesta che ha fatto e mi mostrava a Belgrado i giornali che non titolano sul contenuto della loro inchiesta, ma titolano su di lei, sul suo fidanzato, sulla sua vita. Voi immaginate andare al bar e trovare sui tabloid che parlano del, del tuo ragazzo e chissà chi è questa qui, no? Ecco, queste persone subiscono a volte delle pressioni psicologiche e magari vogliono staccare e noi cerchiamo di offrire e cercheremo sempre più di offrire implementando il progetto anche una serie di strumenti diversi perché qualcuno può avere semplicemente bisogno di tirare il fiato, qualcuno vuole fare network e lavorare con colleghi locali qualcuno vuole semplicemente finire il suo progetto eh, e cerchi di avere uno strumento flessibile, uno strumento personalizzabile rispetto alle richieste ma come dice Silvia perché la storia di MacMuch ha entrambi molto provati nel vano tentativo di portarlo in Italia. Senza la collaborazione delle istituzioni, poi tutto questo è molto difficile. È molto difficile e siamo felici della risposta che abbiamo ricevuto in questi giorni dal Comune di Milano, ma ci auguriamo che questo percorso possa portarci anche a ragionare col Ministero degli Affari Esteri, perché è ovvio che lì dove ha eh, non ti viene riconosciuto tutto questo, no? tutto questo portato umano, professionale, di impatto sociale, è difficile poi eh, riuscire a trovare delle soluzioni, oppure ti viene informalmente chiesto di trovarle fake e quindi un permesso studio, e quindi, ma perché? Perché? Cioè se, se si condivide un, un perimetro no, di, di principi, per cui, come giustamente diceva oggi, la consigliera Cucchiara, come giustamente diceva l'assessore Bertolè, se l'idea del difensore dei diritti umani è qualcosa che ha a che fare con l'impatto sociale, il giornalista non è un attivista, è un giornalista. Ma il suo impatto sociale no, è, è qualcosa che fa pena a tutta la società. È, come diceva Laura, va difesa a prescindere dall'idea di un pezzo in più di democrazia. E allora non dobbiamo trovare scamotaggio, dobbiamo avere uno strumento legale, uno strumento diretto che. Nel chiaro riconoscimento della professionalità di una persona, e nel caso di Mapputo di tanti colleghi che mi chiamavano quest'estate all'Afghanistan ai quali non potevo dare una risposta, c'erano fior di lettere di Dolcelle che firmava e che riconosceva questa professionalità. Quindi la nostra idea è sviluppare questo progetto, allargarne i criteri di elegibilità, radicarlo sulla città di Milano, ma farlo diventare anche uno strumento, no? ed è stato il lavoro della sessione di stamattina coordinata da Dimitri Bettoni. Quella Quasi di pensare a, a una serie di strumenti, un toolkit che possa essere condivisibile da una serie di reti internazionali che ci sono, che si parlano e che devono parlarsi sempre di più. Questa è un po' la nostra idea. Allora, eh, prima di aprire a eventualmente qualche domanda del pubblico se no salutarci, vorrei fare un ultimo giro. Avendo messo questi, questi punti fermi su cosa sono le criticità di questo programma e quali sarebbero le sue potenzialità, partendo andiamo, andiamo in ordine, partendo da Califa, a con Laura Silvia, vi chiedo un consiglio, vi chiedo oltre a tutto quello che abbiamo detto, quale potrebbe essere secondo voi un, un modo, un punto da sviluppare per rendere questi progetti in futuro più solidi, più, più di impatto. Allora, io You took me by surprise, as I'm not the best for you to tell you what you should do. I can tell you a hundred things that you shouldn't do. I tried it, I failed, don't do that. But um, what I uh, think, it's a process, and important that you started this process, it's the most important thing. You acknowledged the need to address this issue, and not only that, like I do, you did something about it, and that's really uh, a process and I don't know, I mean, uh, from my perspective, I think this could be as a, as a me, not as a Libyan, not, but as me, speaking by myself. I think um, it go hand in hand um, with the, it's a far-fetched call, but it go hand in hand, not only to mend um or to protect but also to prevent, probably to create awareness and uh, to to find the device to create the sort of um um pressure on specific um uh um uh, uh, the available chance to raise awareness but also to to probably rally or create uh, enough uh, momentum to have uh, the urgency, but also the willingness to do something about that. Um, because the threat not only uh, um, physical, or, uh, there, is, there isn't many uh, aspects. Some, something else, where I came from, there is a systematic uh, legalized system to impress um, journalists, which is uh, um, something being increasingly happening. Such as uh, a lot of laws have been issued um, that you uh, can, can never imagine for um, how much the effect that's something also need to be addressed. I don't know in the near future probably, but what I think it's what, what is this is a seed at the beginning. In, uh, I'm surprising they have nothing to criticize, which is not me, I always have a lot So I think you know, I'm grateful for the great job you are really. Thank you very much. Dunque, uh, un un consiglio, io torno sul tema del, uh, no, di come poi questo grande peso uh, del, uh, del pericolo uh, lo si vive a livello individuale con il portato di paura, la paura c'è, lo diceva bene Lorenzo, non credete alle come dire, a queste storie leggendarie di colleghi che sa, senza paura dico grazie alle forze dell'ordine per permettermi di continuare a fare il mio lavoro un po' di schiotti no? che voglio dire eh, fanno male fanno male perché invece sente la la responsabilità di, sta, di dover stare zitti per proteggere altre persone è pesante ve lo dico avrei avuto tante cose da dire nel periodo in cui si parlava <ride> del, de, della mia inchiesta ma ho dovuto mordermi la lingua perché non ero io ma erano altre vite in pericolo detto ciò credo che eh, un consiglio spassionato è dare Uh, cioè far, far rientrare proprio come uh, quasi da protocollo il supporto psicologico ora non vorrei qui uh, atteggiarmi a grande reporter però io veramente ce l'ho avuto il burnout <ride> e ce l'ho avuto prima delle minacce, ce l'avevo quando ero ancora in Libia. Ricordo che uh, ad, un, ad uno dei corsi di cooperazione internazionale, anzi no, un mio amico proprio che fa cooperazione internazionale, io ero già evidentemente in burnout, ne, ne parlavamo in una delle, dei miei transiti per Roma, del, del mio stato, io non me ne rendevo assolutamente conto ovviamente, però ero in burnout. Nel, nel, nel, nel, nel, nel, quando sei in burnout, se sei banalmente ipervigile, non riesci a dormire, riesci solo a lavorare, ti senti sulle spalle la, la, la, la, la responsabilità di salvare il mondo, no? E mi ricordo, è un po' come il topo che dice, sì, sto uscendo da casa per, di casa per salvare il mondo, un po' così, quindi sei in una situazione non, non lucida, chiaramente. E mi ricordo che questo mio amico che invece fa cooperazione internazionale, mi disse ma voi non fate nessun corso, non avete un supporto psicologico? No, e io credo che la generazione di giovani, un tempo giovani freelance, no? eh, cresciuti, comunque nati da un punto di vista professionale nel 2011 durante la grande ondata rivoluzionaria in Medio Oriente e in Nord Africa, credo che veramente siano stati vittime del proprio cuore lanciato oltre un ostacolo, Qualcuno avrebbe dovuto eh, creare intorno a loro una struttura no? e sostenerli. Io sono una di quelli, nel senso che sono partita come freelance, sì il mio percorso veniva prima nel mondo arabo, ma non è questo. Poi nel 2011 mi sono lanciata a corpo libero, come dico sempre, no? senza protezioni, e ne ho pagato le conseguenze. Questo mio amico che invece fa cooperazione mi diceva noi, eh, UN, noi di qualsiasi altro tipo di organizzazione, prima di andare sul campo, eh, facciamo un corso eh, in cui un modulo si chiama proprio l'inutilità del volontario. Cioè ti devono insegnare, cioè ti devono dire prima che tu vada, che quello, qualsiasi cosa tu farai non necessariamente produrrà un cambiamento, tu devi sapere prima di andare, Almeno allora io questa cosa non l'avevo capita. <ride> Quindi pensavo: no, il giornalismo eh, grande bastone della democrazia, grande strumento per eh, cioè, quinto, la, la, la, la, la quinta, il quinto potere, no? La colonna della democrazia, e poi mi ci sono ritrovata io a casa, a leccarmi le ferite da sola al di là della rete di, di amici. Devo dire ad esempio che Beppe Giulietti è stato uno dei pochissimi che quando eh, io denunciavo timidamente la mia situazione eh, provò a fare breccia nel nostro settore ma come dire rimase lettera morta. Ma Beppe, devo dire, si spese nessuno da freelance, io ero una freelance, non avevo nessun direttore alle spalle. Prese no, questo rilancio, e quindi direi che è sicuramente supporto psicologico, perché poi la dimensione professionale non c'entra nulla con quello che tu vivi nel privato, assolutamente. Grazie. Infatti, noi abbiamo eh, il servizio garantito dal da prof. Guido Veronese, ma quello che dice Nancy è molto interessante anche nella fase di immaginare un toolkit anche di formazione, no? per cui avere questa consapevolezza che un conto è ovviamente un professionista che può ascoltarti nella comunque breve residenza che tu, che tu fai e invece qualcosa che possa avere a che fare proprio col processo formativo anche di chi si occupa di certi temi, di chi fa un certo tipo di giornalismo. Vuoto quello che diceva Nancy sulla questione del supporto psicologico perché penso che sia un tema, in generale, appunto, anche di chi non è particolarmente sotto stress, ma che magari si pone lui stesso sotto stress per, per, per le condizioni appunto, in, cui, eh, in cui spesso lavoriamo, figuriamoci per chi è anche in delle condizioni oggettive che mettono o se stesso o la, o la propria famiglia in pericolo. Quindi su questo certamente. E Io invece insisto sul tema eh, dei network, proprio perché sono molto convinto che, eh, la, mh, che non siano mai dei reporter singoli che fanno le inchieste o che, eh, o che, si, o che si accollano davvero l'onere del, del raccontare, dello svelare eh, qualcosa. Penso che ci siano delle strutture eh, con cui cercare di fare partnership anche per individuare chi sono le persone a rischio, Va bene che noi abbiamo contatti, va bene che noi certo. andiamo in giro, conosciamo, sappiamo, parliamo con producer, eccetera, ma magari ci sono persone che restano più nell'ombra, che non hanno eh, occasione neanche di connettersi a network internazionali che sono altrettanto esposti. Eh, che prevenire. prevenire, esatto prevenire, arrivare prima e cercare appunto di appoggiandosi col, col, con altre reti un contesto che io non conosco ma in cui sta succedendo esattamente una cosa del genere in cui c'è tutta una redazione che sta rischiando di, eh, eh, di esplodere sulla pressione che è stata posta su di loro è The Wire in India eh, per, per, per un collega che non capiscono neanche esattamente se è un collega, una, qualcuno che in qualche modo si è infiltrato nella redazione eh, con, un, con un pezzo assolutamente falso che gli, sta, mh, facendo, che, gli, che gli ha tirato addosso una serie di attacchi dei, del, del, del governo e non solo, e che ha messo in pesantissima crisi anche finanziaria la loro redazione, sta rischiando di andare giù. Tutti insieme, avere qualcuno che in qualche modo eh, riesce a farti capire se c'è un modo per eh, prendere qualcuno da The Wire e, e, e portarlo in un contesto sicuro per fare in modo che quella realtà non si spenga, ma continui a, a fare quello che sta facendo, sarebbe l'ideale. Anche in Guatemala c'è una situazione molto simile, eh, ecco io ho un brevissimo follow up su quello che si diceva prima. Però vi per, do una buona notizia, nel senso che in realtà gli anni di pandemia eh, paradossalmente hanno accelerato questo processo che, che poneva eh, l'attenzione di noi come FFA ci siamo resi conto che la, la richiesta da parte di chiunque eh, non solo chi andava sul campo durante la pandemia, per la prima volta si mette insomma, tutto, tutto l'equipment addosso ma anche, eh, come sappiamo, insomma, chiunque, noi e chi anche lavorava in redazione abbiamo avuto delle richieste esagerate eh, di supporto psicologico c'è una rete internazionale che si chiama Ecos Alliance che, che poi di fatto si è da New York dove hanno avuto l'opportunità come FFA di essere presente all'assemblea internazionale dopo due anni di pandemia e abbiamo parlato esattamente di questo. Vi posso dare una buona notizia che questo tema eh, del supporto psicologico è diventato ormai il primo punto. Eh, C'è sicuramente un centro che fa il meglio nel mondo del dark center che sta a New York e ha una sede a Londra, eh, ma eh, stiamo sviluppando delle, delle forme di training di questo genere psicologico utilizzando l'intelligenza artificiale. Le porteremo per la prima volta in Italia io adesso anticipo al Festival del giornalismo di Perugia, eh, dove noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per immettere il diciamo, giornalista, potrebbe anche essere un cittadino, dentro una situazione eh, ipotetica, diciamo così, virtuale, e in quel modo riesce a conoscere se stesso e a fare un training sulle proprie emozioni sia quelle che già ha provato prima, se l'ha già provato, sia quelle che potenzialmente potrebbe provare dopo, non so, ve è una cosa molto interessante, la porteremo per la prima volta in Italia. E io credo che anche questa sia una sede dove si può sviluppare in Italia per la prima volta un di questo tipo, cioè è la prima volta in Italia sinceramente che io insomma, sono in un dibattito in cui riecheggiano le cose che ho sentito io. Allora, a questo punto io direi che ci siamo per fortuna possiamo farcela e non perché New York sia più avanti e non sia più indietro, no, probabilmente perché tutta la convergenza, di, di, insomma, anche di una serie di, eh, di menti, ma anche di soldi, ci stanno là, e quindi questo è ovvio, ma no, noi possiamo farlo in Italia, no, noi non possiamo farlo. Una cosa che, mh, secondo me, no, non che manchi, ma forse possiamo, possiamo stressarla di più. L'istituzione c'è, Milano c'è, questo si sente, qui manca qualcuno del ministero degli esteri, qui manca diciamo così, un rappresentante di questa realtà. Eh, io credo che chiunque di noi qui abbia un minimo diciamo, di, di possibilità di legami. E lo so che è complicato, però ci dobbiamo assolutamente provare, perché quello è veramente un muro difficile, insormontabile, a volte insopportabile. <ride> e, e dunque, però, insomma, è sicuramente un interlocutore necessario, yeah. chiaro. Che era stato invitato, comunque. <ride> eh... Io... Manca poco. Mi piacerebbe sentire la vostra voce, ringraziandovi davvero soprattutto per quelli che hanno fatto tutto il, il percorso da stamattina e scusandoci ancora per qualche problema tecnico, per cui sono curioso di sentire se abbiamo suscitato curiosità, domande, brutali critiche, aggressioni fisiche, insomma, diteci voi, se no eh, salutiamo e davvero grazie ai nostri ospiti, però mi piacerebbe sapere se c'è qualche curiosità, se no ci fermiamo anche a chiacchierare quando finiamo, senza problemi. Grazie a tutti, grazie a chi ci ha ospitato, grazie a chi è intervenuto, grazie a chi si è raccontato. Personalmente ringrazio Dimitri Pettone con cui in questi giorni... Uh! Benessi... riuscite a fare, ma noi ce l'abbiamo messa tutta, ve lo garantisco. Un grande abbraccio a tutti e grazie davvero, grazie davvero e speriamo che sia l'inizio di un nuovo percorso la like questione sessuale. Eh, io ti ricordo che tu hai una decisione di io una donna. Quella è meno, quello mm -hmm. è meno. No, no, è vero, io non sì sai che uno poi su quando... la sua sì, c'è una questa di da... è diretta ci stiamo continuando a parlare l'abbiamo annunciato sicuramente sì